Quando qua ti svegli la mattina e c'è una giornata bellissima, la lingua locale offre l'opportunità di usare un'espressione molto simile a quello che diremmo noi in italiano. E cioè, spettacolo! One, two, three, e Il bello è che fa così bello che tu apri la finestra, esci fuori dalla finestra e a piedi nudi, praticamente in pigiama, ma stai proprio una favola. Puoi camminare sull'asfalto del mattino con i piedi nudi, yes man, that's right, you see, isn't it wonderful? I think it is, ok ci sto, ti racconto io una storiella, allora quando avevo 13 anni sono andato a lavorare tutte le notti per un mese, due mesi, non mi ricordo esattamente quante settimane in una fabbrica, in una fabbrica, in un postaccio grande, una stanza dove facevano i ghiaccioli e il mio turno di produzione, anzi il turno di produzione dei ghiaccioli in questo posto era soltanto la notte iniziava da mezzanotte 11 mezzanotte fino alle 5 6 di mattina e io sono andato lì durante l'estate questo posto si chiamava tipo la casa del sole qualcosa del genere ed era ad uno svincolo che sta fra clusane ed iseo sul lago di iseo c'è ancora questa questa casa questo posto ma sicuramente ha cambiato proprietario nome negli anni e Andavo lì la notte a lavorare, c'erano delle persone le più incredibili che stavano lì a lavorare con me, che anzi durante il turno di lavoro andavano via, tornavano, facevano cose strane mentre io, bravo ragazzetto, con i capelli corti, carino, tutto col viso da ma come hai fatto arrivare qui? Stavo lì e scatolavo i miei ghiaccioli uno dopo l'altro ma come mai? Ma perché i tuoi genitori ti hanno mandato a fare questa cosa d'estate? Sono io che ero desideroso di poter realizzare il mio primo piccolo sogno Che era quello di poter fare il disc jockey alle feste private Ma per fare il disc jockey serve la console E a quel tempo non è che la vendevano su Amazon Dovevi andare dal falegname se non eri capace da solo fare costruire la console, comprare i giradischi, incassarceli dentro comprare la GBC il mixer con i potenziometri, collegare tutte queste cose fare le scatole con le luci colorate e via dicendo fino a che avevi il tuo setup e anche se avevi soltanto un motorino non si sa come le portavi tutte queste cose potevi andare a qualsiasi festa e poter animare e far godere le persone per tutta la serata. Morale della favola. Diceva ma perché mi racconti la storia degli accioli? Ti racconto la storia degli accioli perché ho imparato da questa storia tantissimo e mi è rimasta nel cuore perché è stata un'opportunità per uscire assolutamente dalla mia zona di comfort di vacanza dalla quale mi trovavo e fare qualcosa che non era particolarmente appassionante o interessante ma mi dava la possibilità se fatta tutti i giorni con costanza per un po di settimane o mesi di guadagnare sufficienti soldi per avvicinarmi di più al mio sogno e quindi quest'idea di mettere da parte, scavare del tempo, eh, dedicare ogni giorno una fetta fissa del tuo tempo per avvicinarti a quello che desideri, è quello che è scattato quella volta e che sicuramente mi ha dato una prima confidenza, un primo segno di fiducia che se vuoi fare qualcosa e gli dai dentro, deng dang, dang, giorno dopo giorno qualcosa poi succede, qualcosa poi viene fuori e tu sei soddisfatto come dopo aver scalato una piccola montagna